Come forse già saprete, Matisse fu la personalità più complessa e significativa nel gruppo dei Fauve. La conferma di una sua maturità stilistica è data proprio da opere come questa. Si tratta della versione della Dance, realizzata nel 1910 e oggi conservata al Museo dell'Ermitage a San Pietroburgo. L'opera è un olio su tela ed è grande, 259 x 390 cm e rappresenta cinque figure intente a danzare quasi in punta di piedi. La superficie mattone delle figure che si tengono per mano, contornate da grosse linee scure, diventa un tutt'uno. Il vorticoso girotondo generato è irrefrenabile e inarrestabile come il ritmo stesso della vita. I corpi sono inseriti in uno spazio diviso a metà tra il cielo blu oltremare e il verde della terra. Nonostante siano monumentali e ridotti a pura superficie di colore, risultano insolitamente lievi. Tutta la tensione di questo capolavoro, realizzato in poche pennellate, è quindi affidata a tre note di colori improbabili, il blu, il verde e il mattone. Mancano i dettagli, manca la profondità e la resa dei volumi. Non curanze per cui Matisse sembra aver capito che i destini dell'arte non sarebbero stati segnati dai bravi pittori diligenti, ma dagli audaci e dagli sperimentatori tre colori, tre elementi uomo, cielo e terra. Le fonti di quest'opera si trovano nelle danze popolari che ancora oggi conservano qualcosa della natura rituale dei tempi antichi. La frenesia del baccanale pagano è perfettamente incarnata nel potente e sbalorditivo accordo di colori e forme. Matisse qui ha saputo cogliere il senso inconscio di coinvolgimento dell'uomo nei ritmi della natura e del cosmo. Guardando con attenzione il dipinto sentiamo un potente ritmo che consuma tutto, una forza vitale e selvaggia, ma allo stesso tempo percepiamo l'equilibrio, un equilibrio forse perduto per sempre tra l'uomo e il cosmo. Una curiosità, questa versione della dance venne acquistata da Sergei Shukin, collezionista, mercante e viaggiatore russo, cliente delle più importanti gallerie di Parigi come Drouet, Durand Ruel, Ken Vollard. Shukin sarà molto importante per Matisse. Il collezionista infatti gli acquisterà ben 37 dipinti in otto anni. L'opera finirà a Mosca dove nel 1917 sarà sequestrata per approdare infine all'Ermitage di San Pietroburgo. Nel 1919 Matisse scrisse riguardo alla sua ricerca artistica. Come impressionista ho dipinto direttamente la natura. Poi ho aspirato a una maggiore concentrazione e a un'espressività più intensa nelle linee e nei colori. Per raggiungere questo obiettivo ho dovuto sacrificare altri valori, la materia, la tridimensionalità, la ricchezza di dettagli. Ora voglio riconciliare questi valori. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici